Ciao Anna, Ciao. come stai? Beh. Ti voglio fare una domanda. Secondo te, le piante di un bosco sono in contatto le une con le altre oppure ognuno di loro sta per cavoli suoi? Mm, secondo me sì. Allora, pensa che quando vedi un bosco che sembrano, for, sembra formato da tanti alberi, in realtà tutti questi alberi sono tutti collegati sottoterra gli uni con gli altri e attraverso questi collegamenti sotterranei le piante si scambiano acqua, nutrienti e anche informazioni. Questa unione fra gli alberi è così importante che eh, anche se uno di questi alberi muore, per esempio arriva un taglialegna no? e ne taglia uno, per cui rimane soltanto il ceppo, allora tutti gli altri alberi mantengono addirittura in vita il ceppo, per cui un ceppo non è morto, ma può eh, rimanere in vita per decenni grazie a ciò che tutte le altre piante gli passano attraverso le radici. Perché succede questo? Perché nelle piante la comunità, cioè nello stare insieme, è importantissimo. Ciao Giovanni. Ciao. Come va? Benissimo. Senti, secondo te, se in una comunità di alberi, in un bosco, sì. un albero viene tagliato sì. e quindi ne rimane soltanto un ceppo, e questo ceppo muore oppure no? Io sempre credo di sì. <ride> Infatti è un bel mistero. Eh, la questione pensa che è stata risolta eh, davvero recentemente, nel senso l'anno scorso più o meno, quando due ricercatori dell'Università di Auckland, in Nuova Zelanda, eh, un giorno stavano facendo una passeggiata in, un, in una foresta e, e si scoprono questo ceppo di una pianta australiana che, che si chiama cauri, eh, che era ancora vivo, cioè si accorgono che era ancora vivo. Allora com'era possibile? Perché capisci che se un albero... Eh, tu tagli la parte superiore, no? non può fare più la fotosintesi, quindi non ha più nutrimenti, non ha energia. E invece questo, uh, questo ceppo che loro avevano trovato, indubitabilmente, era vivo da tanti tanti anni, era stato mantenuto in vita. Allora cominciano a studiare un po' che cosa stava succedendo e si accorgono appunto che era mantenuto in vita dalle altre piante. Come? Attraverso l'innesto radicale. Allora l'innesto, che è un'attività umana, di solito è l'uomo che innesta le piante, è invece un fenomeno del tutto naturale. Se tu metti due piante che sono affini, una vicino all'altra in contatto, queste dopo un po' si uniscono. Questa cosa che avviene a livello della parte aerea, avviene anche a livello delle radici. Per cui oggi noi sappiamo che diverse centinaia di specie, uniscono le loro radici, formano degli innesti radicali, attraverso questi innesti radicali le piante sono in grado di scambiarsi acqua e, nutri e nutrimento ed è questo il modo in cui questo ceppo di cauri è riuscito a rimanere in vita ed è questo il modo in cui numerosissime comunità vegetali in giro per il mondo mantengono in vita dei ceppi nonostante apparentemente, ma solo apparentemente, non ce ne sia alcun bisogno. Ma perché le piante dovrebbero mantenere in vita una pianta morta accanto a loro? Se c'è un albero e ce n'è accanto un altro, e questi due alberi hanno le loro radici innestate, cioè fuse le une con le altre, e uno dei due muore, per cui ce... mm. rimane soltanto un ceppo, ebbene per la pianta vicina conviene comunque mantenere in vita l'altra, perché così ha un apparato radicale doppio. Mm. Sia che è importante sia per quanto riguarda l'assorbimento, ma sia soprattutto per quanto riguarda la stabilità. Per le piante è molto importante avere dei grandi apparati radicali per essere stabili nei confronti del vento. Buongiorno, ciao Bianca. Buongiorno. Grazie. Come stai? Bene, grazie. Senti. La vita, l'evoluzione, come procede? Attraverso la cooperazione o attraverso la competizione? Beh, direi che se crediamo nella teoria dell'evoluzione, eccetera, della specie, io ho sempre pensato competizione. Hai parzialmente ragione, nel senso che è un, uh, la competizione è uno dei sistemi attraverso i quali funziona l'evoluzione in una maniera anche abbastanza efficiente, ma negli animali è un, un tipico caso di ehm, nozione che viene appresa per quanto riguarda il mondo animale o di, come dire, anche di conoscenza che viene acquisita per quanto riguarda il mondo animale e che poi invece diventa di ordine universale ma gli animali rappresentano una frazione minuscola e direi del tutto irrilevante della vita ed è quindi abbastanza ridicolo eh, ritenere che abbia valo valore generale ciò che vale soltanto negli animali e invece ritenere non valido a livello generale ciò che accade nelle piante non so se ti rendi conto della, eh, de de de del paradosso per cui ciò che è valido nello 0,3% è ritenuto valido in termini generali nella vita Mentre invece ciò che è valido nell'85% deve, deve essere validato prima di essere considerato di carattere generale nello 0,3%. Ok, quindi mi stai accusando di essere zoocentrica. Tuttavia ancora non ho capito perché la cooperazione dovrebbe essere un vantaggio per la specie. Beh, tu hai una comunità di alberi che sono connessi gli uni con gli altri. cioè per Cerchiamo di capirci, una pianta da sola eh, non sopravvive. Una pianta da sola, per esempio, con chi si riproduce? Una pianta da sola come fa a difendersi? In un certo senso non sono eh, questioni molto diverse da ciò che accade negli animali, soltanto che nelle piante la sessilità, quindi il fatto che queste non si possono spostare, moltiplica eh, in, in maniera eh, fondamentale l'importanza della cooperazione.